Anche tu e la luna storta oggi? Io non dico nulla, sono un accendino, un oggetto fra tanti nella tua tasca Appena mi esaurisco basta gettarmi via e rimpiazzarmi Mi rattrista, il consumismo intendo State distruggendo il vostro pianeta solamente per produrre cose da buttare via Ehi, hey, la vuoi una prevendita? Che? No, no Ne conoscevo uno, di Pierre intendo Era un mio caro amico ma poi è morto No scherzo, io, io non ho amici Sono solamente un accendino rosso Il mio lavoro consiste nel dare fuoco alle cose. Hey, Ehi, hey, hey, dai che ti conviene! No, ho detto di no! È deprimente, il destino dico Io volevo solamente essere un sasso I capelli del mio proprietario erano biondi e disoccupati e tutto ciò mi scoraggia Sto parlando della mancanza di lavoro I giovani d'oggi non sanno nemmeno come trovare un lavoro Figuriamoci arrivare alla pensione Io ci sono quasi, quasi alla morte intendo senza il mio gas sarà inutile, sarò solamente un pezzettino di plastica rossiccia che faccio. Dai, forza, è l'ultima che ho! Uh, e va bene, basta che poi mi lasci in pace. Ehi, hey, scusa, hai una chewing gum? Ah, sì, sì, certo, tieni. Bugiardo, mi avevi detto di averle finite. A qualcuno serve una prevendita?